Ciao, se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione. Partiamo subito in questo nostro sesto video da eh, una frase eh, attribuita all'Apostolo, ovviamente l'Apostolo sapete Paolo. Se cioè, per il peccato di uno è entrata la morte nel mondo, ha maggior ragione no? la, la, la, la mitzvah e... e dell'uno Cristo, porterà ancora di più grazia in questo mondo. Il discorso del nuovo Adamo, vi ricordate? Bene, è un'idea, una verità, una rivelazione che l'Apostolo eh, ci ha trasmesso ed è uno dei nostri pilastri, perché c'è tutto il discorso del peccato originale, c'è tutto il discorso della, eh, della nuova economia, tutte cose vere e benissimo. Adesso vi leggo eh, preso dal, eh, eh, cosa diceva Raviose, Iose, cioè il rabbino Giuseppe noi diremmo, eh, in un Sifra Hova, Sifra di Chova o Oba, io preferisco la V, 12.10. Siamo esattamente, questo è un, un testo che poi vabbè, è stato redatto come tutti dopo, però è un testo dell'epoca, dell'epoca paulina per esempio, e sentite cosa già dicevano i, i, i maestri leggo eh, tra, la traduzione tra virgolette nel mio notes se la trasgressione di Adam Rishon di un singolo comando negativo non mangiare portò alla morte per le generazioni successive quanto più, attenti, il pentimento, non una mitzvah, il pentimento di un uomo beneficeranno lui e i suoi discendenti. Non è lontanissimo. Paolo ha sostituito il kipur. Paolo ha sostituito eh, il pentimento, fino a un certo punto, con la persona di Cristo, perché il nostro pentimento ci vuole sempre. lui Paolo, Paolo ha sostituito proprio il pentimento con il sacrificio del Kippur. Però tutto il resto è rimasto. Dice, sarà benedetto lui e tutta la sua generazione. E infatti noi siamo benedetti in Cristo. Noi siamo la generazione di Cristo. Spirituale, però sempre generazione. Questo credo sia un, un, una pietra miliare per la sua cristiana. Poi questo chiaramente lo pensava Josè e tutti i suoi discepoli. Però gli altri non l'hanno mai contestato, non hanno mai detto che Josè è un eretico. Tutt'altro. Perché lui ha citato esattamente la Torah, dice se la trasgressione di Adam Rishon ha, un, ha, ha un comando negativo, cioè non mangiare, non positivo, fai quello è già più difficile, ma il non mangiare è una cosa proprio basta che stai lì fermo, sono più facili i lo a sé, anziché i comandi a sé, cioè non fare rispetto a quello di a sé, cioè fare, più difficile il fare che il non fare, perché il non fare ti metti a sedere, non fai niente, pensi ad altro, sei a posto, ma il fare ti devi impegnare, amare il nemico ti, ci vuole una strategia, il non rubare ti metti là così, non fai niente, dormi, sei a posto, e poi addirittura troviamo scritto che lo Spirito Santo riposa su di lui, Nechitab Beshalach 6. Quindi, chi confida, questo pensavano, in Dio, con la stessa eh, diciamo, matrice di Abram, Abram Avino, di Abramo nostro padre, dice proprio così: eh, ha un rifugio in questo mondo e nel mondo avvenire, nello Lamaba. Quindi, nella Lamazé e nella Lamaba c'ha questo rifugio e lo, la, lo Spirito Santo riposa su di lui. E poi noi abbiamo anche, sempre come idee soteriologiche dell'epoca, nel Baba Batra 10a, abbiamo che chi fa carità evita la genna completamente. E la carità, che gli ebrei chiamano la Zedaka aiutare chi ha bisogno che non sappia la destra ciò no? che fa la sinistra eh, chi fa quindi carità risparmia, si risparmia diciamo da morte prematura quindi non è vero il contrario cioè chi ha morte prematura vuol dire che non ha mai fatto carità ma se fai carità sei risparmiato da morte prematura è importante fare questa differenza no? non è vero il contrario ma questa è una verità per loro Gesù non l'ha mai accennato a questo, ha parlato della ZK tante volte, ma non ha mai detto che ti eviti la morte prematura. Però se c'è una morte prematura, la gente poteva pensare, poteva pensare che ci fosse una mancanza di carità, che non è vero. E allora capite perché Gesù, quando ci sono le morti premature, immediatamente va là a fare delle resurrezioni o dei miracoli che evitino la morte prematura, del prematuro. Mh? Se no, non, non riusciamo a capire. Non vediamo mai Gesù che va a guarire un anziano, perché l'anziano va nello perdonato sassi di giorni. Ma il giovane che va di là, che muore prima necessita di un intervento di Dio che faccia capire che è vero che chi face da cano muore giovane, viene preservato. È vero, ma non è vero che chi muore giovane perché non ha fatto sedacà. E Dio interviene. Cristo, Dio in carne e ossa interviene. Questo è molto importante per la sua cristiana. E poi concludiamo con un'altra regola importantissima del mondo ebraico che ci aiuta molto, eh, sempre dell'epoca, eh? e qui parliamo di Gamalien, non Gamaliel Arishon, ma di un suo... Eh, successore no, Gamaliel Sheni scuola è sempre quella eh? sentite bene il meccanismo dice Dio è misericordioso dice tutta la Bibbia verso i misericordiosi questo è qualcosa dice io sono curioso verso i misericordiosi io sono scaltro con chi fa l'astuto vi ricordate no? e questo lo troviamo nella Toseftà di, di Baba Kama il trattato di Baba Kama del Talmud di Babilonia 9.30 ma lo troviamo anche nel trattato di Shabbat 151 foglio b e, ed è una pietra miliare già dal profetismo colui che giudica attenti adesso questo è importantissimo che apriamo tante cose da questo chi giudica il suo prossimo il suo vicino come innocente le kafzehut c'è cioè un gioco di parole è giudicato innocente da Dio l'Izzehut vedete questo gioco di parole la stessa cosa la troviamo nel Pirkei Avot 2.7 peraltro e Ravillel e qui siamo all'epoca di Gesù anzi qualche annetto prima dice letteralmente chi ha guadagnato per se stesso le parole della legge cioè le ha fatte proprie le ha guadagnate per ha guadagnato per se stesso la vita nel mondo futuro. Come giudichi sarai giudicato. E Gesù lo dice questo. Infatti Gamaliel Shenì dice colui che eh, giudica il suo vicino come innocente giudicato innocente da Dio. Quel Kazekut, lizekut, questo no? gioco di però. E quest'altra regola di Ravile è una regola vera. Tant'è che Gesù lo dice, dice se tu, eh, quando risponde a Satan citando ovviamente la Torah, non di sono pane vive l'uomo, no? ma di ogni parola di Dio, indica proprio questo concetto del mangiare, mangiare, che poi lo ritroveremo nella sua persona al capitolo 6, anzi alla sua carne per la precisione, capitolo 6 di Giovanni, e poi in un'altra sezione. E nei sinottici Matteo Marco Luca e Corinti quando c'è il discorso di mangiare il corpo che è un'altra cosa però c'è sempre il concetto del mangiare quindi chi ha guadagnato per se stesso le parole della legge cioè chi le ha divorate eh, ha divorato che cosa? Il mondo a venire chi non partecipa quindi al mondo futuro ecco non tanto al mondo qua redento salvato cioè anche miracolato per alcuni anche risuscitato, trasfigurato, sopravvestito. Ma nel mondo futuro, no? Proviamo a vedere qualche idea. Non partecipa al mondo futuro, abbiamo già visto nelle precedenti puntate, no? Qui tre capisaldi, chi dice no alla risurrezione dei morti, chi dice che la Torah non viene da Dio, dal cielo e chi, e chi legge i testi degli eretici e condivide e pratica la loro dottrina. Ma troveremo anche delle aggiunte un po' più diciamo, particolari. Per esempio, chi dice incantesimi su una ferita e chi pecca con intenzione per rinnegare Dio che non vuole il peccato. Facendo questo, infrange il gioco del regno. Si auto-escludono dall'alleanza, quindi decadono dalla grazia. Perché si escludono dall'alleanza, non perché non hanno guadagnato, non hanno fatto un conto da, da ragioniere. Questo lo troviamo in Sanedrin 10.1, dove dice che tutti i figli di Israele partecipano all'Evo Futuro, salvano questi. Ecco. E per le altre categorie possiamo vedere i Pirche Avot, 3 12, perché siamo proprio ai tempi di Gesù, quindi Gesù queste cose le sapeva, gli Apostoli le sapevano, la gente comune la sapeva, è, queste sono dottrine soteriologiche conosciute, poiché Gesù le abbia provate o no, alcune sì, altre no, altre addirittura le abbia ostacolate, anche, è, anche questa è una verità. Concludiamo. La cosa più grave per non entrare, quindi decadere, togliersi da questa grazia dell'alleanza che Dio aveva fatto con Abramo, con e con Giacobbe e quindi anche con i figli, è l'idolatria, perché l'idolatria di fatto nega l'autore stesso della Torah, questa è la razia. Perché se tu adori qualcosa che non sia Dio vuol dire che tu neghi la somma autorità che ti ha dato la Torah, quindi a questo punto che tu viva la legge o no conta poco, perché l'idolatria fa crollare un po' tutto, ecco. E quindi chi rifiuta l'idolatria di fatto professa l'interesse e l'amore di tutta l'intera Torah, insegnamento, legge. Più, più insegnamento che legge, perché legge, dovremmo vederla questa cosa della legge, perché ci sono vari tipi di legge. Bene, vi saluto e vi ringrazio e ci vediamo alla prossima puntata, sperando che tutte queste perle, di soteriologia dell'epoca di Gesù possono aiutarci nel nostro cammino di comprensione del messaggio evangelico del Vangelo secondo Gesù. Ciao, alla prossima!